Allora, buonasera, siete tutti lontani, eh, allora eh, oggi iniziamo un percorso di, appunto, di due lezioni eh, che ho provato a intitolare così ausili e accessibilità, oggi parleremo più di ausili e la volta prossima parleremo più di accessibilità, cioè di come garantire almeno per quanto riguarda le soluzioni di tipo informatico, cioè siti web e sistemi di comunicazione, che questi risultino effettivamente accessibili. Allora, come brevemente mi hanno introdotto, io sono un ingegnere informatico, sono dipartimento, ah, in realtà sono elettronico, eh, lavoro nel Dipartimento di Automatica e Informatica, quindi eh, qui sono un po' fuori dal mio ambiente naturale, ma non troppo, nel senso che il tipo di attività di ricerca che facciamo nel nostro Dipartimento è concentrato sull'interazione ehm, uomo-macchina sulle interfacce, le interfacce essenzialmente sono fatte di, di, di, di elementi visivi, tangibili, ma di comportamenti, di diciamo così, compatibilità tra le aspettative, i e i comportamenti dell'utente e i comportamenti e le risposte del sistema. No? E ovviamente il tema dell'accessibilità è una nicchia all'interno del tema più generale della usabilità dell'interazione uomo-macchina, eh, quando ha a che vedere con eh, accessibilità di tipo, eh, cioè, perdona, con utenti, eh, con in modalità di interazione di tipo limitato. Quindi eh, di solito si dice che arriva l'informatico per parlare di nuove tecnologie, ecco io vorrei come prima cosa cancellare questa parola, no? perché le cose di cui stiamo parlando e di cui dovremmo parlare non sono le cose che forse in futuro potremmo fare, ma sono tutte soluzioni o tecnologie che già ci sono e dovrebbero essere la norma ovunque, okay? sia perché la tecnologia è in grado di supportarlo, sia perché addirittura diciamo così, i requisiti di legge imporrebbero che qualunque prodotto fosse accessibile. Io chiaramente mi limito, mi focalizzo maggiormente sui prodotti di tipo informatico. Quindi vediamo cose che già ci sono oggi e che quindi possono essere usate nella progettazione di oggetti, percorsi, strumenti e sistemi informativi. Quindi come dicevo, in questo corso mi hanno regalato due, due slot, due lezioni, una è oggi in cui parlerò di ausili, oggi cercherò con una carrellata, magari un po' folle perché magari correremo avanti e indietro le slide... Eh, queste le ho, le, ho, le ho inviate dovrebbero essere ristate e caricate sul portale sono sicuramente sovrabbondanti come quantità non farò sicuramente 150 slide oggi perché altrimenti vengono a prenderci col carrellino eh, ma eh, sono zeppe di esempi per cui magari sceglierò quelli così un, un pochino più, più evocativi per farci capire quali tipi di strumenti aggiuntivi le persone con disabilità possono avere nell'interfacciarsi con strumenti di tipo informatico e per comunicare più facilmente anche in presenza di ostacoli. Quindi queste due parole chiave sono la comunicazione e l'utilizzo, diciamo, dello strumento informatico, dove lo strumento informatico io comprendo il PC, il tablet, lo smartphone e eventualmente qualche oggetto smart che si può trovare, ad esempio, in un contesto museale, in un contesto di visita. La volta prossima invece ci focalizzeremo di più, oltre a completare qualcosa che oggi sono sicuro di non riuscire a finire, Um, ci concentreremo di più sulla parte web, no? cioè, eh, tutti i sistemi diciamo turistici e museali in qualche modo hanno una parte eh, che diventa sempre più ehm, preponderante di comunicazione e quindi anche la parte di comunicazione dobbiamo renderla, dobbiamo diciamo, capire quali sono i criteri affinché possa essere resa accessibile. Parliamo di accessibilità web in generale come sito web, ma questi principi si trasferiscono pari pari nell'accessibilità delle interfacce di fruizione, quindi se voi avete un totem, se avete un display all'interno, vicino, dentro un bene, all'interno eh, del bene o a fianco di, diciamo così, di, di un exhibit, eh, i criteri sono gli stessi. Mm? Ok, um, Volevo solo lanciarvi mentre rivedevo queste slide, eh, eh, diciamo così, il messaggio è che questi, questo tema della sensibilità universale sta espandendosi molto anche presso le grandi aziende grandi, eh, diciamo, aziende informatiche eh, che fino a poco tempo fa l'avevano sempre un po' snobbato dicendo tanto i numeri di, sono piccoli allora vi volevo lanciare questo sito che è un sito della Microsoft che si chiama proprio Inclusive Design guarda caso come è questo corso eh, dove ci sono un paio di, di documenti parecchi video, parecchie esperienze proprio su come la Microsoft affronta il tema del design inclusivo e eh, ho rubato questa foto no? che un po' riassume in modo un pochino più scherzoso un pochino più visuale quello che è il tema dell'ICF cioè il fatto che la disabilità non è una condizione eh, della persona cioè non è una condizione permanente non è un attributo della persona ma è una condizione in cui persone diverse si possono trovare in tempi diversi e quindi le soluzioni che si danno metodologiche e tecnologiche no? le soluzioni che si danno ad esempio per eh, persone eh, che magari non hanno l'uso di un braccio eh, perché ne sono privi o perché ce l'hanno ingessato o perché hanno in braccio un bambino. Eh, il, ovviamente la mamma con il bambino in braccio non, si, non può essere chiamata disabile, ma le soluzioni di cui ha bisogno sono le stesse. Quindi il concetto è sempre di fornire mezzi di accesso, di accessibilità, i, i più ampi possibili, i più vari possibili, in modo che in funzione di quelle che siano le tue capacità e le tue abilità del momento, eh, tu riesci effettivamente a raggiungere il tuo risultato. Allora, questo, a questo link trovate la cosa descritta nella lingua dei designer, eh? e quindi probabilmente potete trovarli un pochino più a vostro agio. Ehm, dicevo, rispetto alla carrellata anche rapida che riuscirò a fare in queste due lezioni, eh, ma per quanto rapida va sempre bene interrompere, per cui io avrò fretta, ma se voi avete domande sicuramente è più importante ciò che avete voi da discutere o da chiedere, piuttosto che non la raffica di parole che potrei eh, tirare fuori io, quindi ben volentieri agitatevi, io ho un po' la luce negli occhi, quindi eh, se non vi vedo subito <ride> cercate di fare più rumore. Eh, dicevo, eh, se qualcuno vuole approfondire, io parte di questo materiale che vi racconto è tratto da un corso che tenevo, ho tenuto per cinque anni, si chiamava Tecnologie per la Disabilità, adesso questo corso lo tiene un altro collega, io ho un po' di anni che non lo faccio più perché avevo troppi corsi, eh, di cui però c'è ancora tutto il materiale didattico online a questo indirizzo. Eh? Quindi se vi può servire sono slide essenzialmente eh, che, posso, che vanno in modo un pochino più approfondito su questi temi qua che trattiamo. Ehm, allora, io partirei dal... Accennare o riprendere la definizione di ausilio, vi ho già dato la definizione di ausilio, io sono sicuro che sul CF sapete tutto perché Eugenia Monzeglio vi avrà raccontato tutto: ehm, eh, sulla classificazione della disabilità, in termini di. vabbè, non ci serve, sugli ausili, avete già avuto la definizione di che cos'è un ausilio? Basta un sì o un no? No? Ok, perfetto, allora ci entro dentro, peccato, speravo di risparmiare un quarto d'ora. No, ehm, allora, il eh, concetto di disabilità è che una persona cosiddetta con disabilità, che può essere temporanea, permanente, eccetera eccetera, un impedimento di qualche tipo, ha una difficoltà, o appunto nel linguaggio di ICF, una difficoltà a raggiungere il suo obiettivo, che secondo ICF si chiama attività o partecipazione. Quindi tu vorresti fare qualcosa, ma non puoi, ma non riesci, ma in questo momento hai delle, degli ostacoli. Allora, un ausilio è qualunque cosa che ti riesca a rimuovere oppure bypassare questa difficoltà. Che okay? Quindi ti permette di raggiungere l'obiettivo annullando la difficoltà che avevi, oppure aggirandola. Mm? E poi noi che siamo italiani, ad aggirare gli ostacoli, siamo particolarmente bravi, quindi dobbiamo mettere a frutto no? questo tipo di creatività. Eh, ausili possono essere tante cose. No? Un ausilio può essere una persona che ti aiuta no? a fare un gradino un po' più alto eh, oppure che ti indica una spiegazione in una, che era scritta in una lingua che non, che non conosci oppure con caratteri troppo piccoli, eh, può essere un ausilio da parte di un cane guida, un ausilio può essere una medicina, può essere eh, qualche cosa che ti aiuta, no? eh, varie tipologie, no? i modi per aggirare gli ostacoli sono i, i più diversi. Noi ci concentriamo qua ovviamente su quelli che sono detti ausili tecnici propriamente quindi gli ausili che sono eh, essenzialmente eh, oggetti o dispositivi che possono essere usati no? eh, il più semplice, eh, probabilmente a occhio e croce lo stiamo usando il 40% in quest'aula che sono gli occhiali no? è un ausilio no? che permette di eh, facilitare un, un, un problema di visibilità allora un ausilio tecnico come definito? Uh, in italiano è definito come una frase che è, è, è di un burocratese che fa morire prodotto d'assistenza per persone con disabilità è impronunciabile però lo chiamiamo ausilio tecnico. Mm? Uh, la definizione è questa, l'ho presa dalla norma ISO 9999, che vabbè, è una norma ISO che definisce questi termini, eh, di cui dire, dirò due parole, che definisce un ausilio con questa definizione qua, Cioè ogni prodotto Compresi, no? Ivi compresi dispositivi, attrezzature, strumenti, tecnologie e software, che sia prodotto specificatamente oppure disponibile in senso generale anche per altre cose, il quale possa prevenire, compensare, monitorare, alleviare, neutralizzare impedimenti, le limitazioni nell'attività e le restrizioni della partecipazione. No? Questi sono termini un po' strani, un po' burocratici perché fanno riferimento al framework per la disabilità dell'ICF che definisce appunto questa partecipazione il fatto di essenzialmente essere in grado di partecipare alla vita sociale nelle attività che si aspetta che tu possa fare. Allora, che cosa evidenzio da questa definizione? Evidenzio che gli ausili non sono cose a sé, prodotti a sé, ma è ogni prodotto, ogni prodotto, ogni dispositivo, un cartello, un gradino, un'etichetta, Oppure anche una cosa molto più complessa, quindi dalla cosa più semplice alla cosa più complessa, eh, la, diciamo, la complessità o la specificità dell'oggetto non lo qualifica come ausilio. Okay? Io posso usare come ausilio un cucchiaio perché trovo il cucchiaino difficile da usare eh? e allora in quel momento è un ausilio perché mi aiuta a superare la difficoltà. Mm? Eh, in questa definizione funzionale essenzialmente dell'ausilio, cioè questo è un ausilio perché mi serve a quello scopo, non perché a monte è stato etichettato timbrato come ausilio, eh, poi a un certo punto si va a scontrare con la, con la normativa, nel senso che se poi tu sei un disabile e hai bisogno di un ausilio e pagare dall'ASL, allora devi ricadere in certe categorie, no? e allora poi l'aspetto normativo è molto più limitativo, ma noi che siamo progettisti, ce ne freghiamo no? e pensiamo proprio a questo aspetto funzionale. Qualunque cosa può essere un ausilio e può essere un dispositivo che abbiamo prodotto apposta, abbiamo inventato apposta affinché possa aiutare qualche persona con disabilità, oppure è un prodotto generalmente disponibile, un prodotto normale, no? che usano tutti per scopi diversi, ma io in questo momento eh, lo sto usando come ausilio. Quindi anche qua non, non sicuramente una carrozzina o una carrozzina elettrica sono prodotti specifici, eh? quindi sicuramente sono ausili, no? ma eh, non necessariamente eh, devono essere eh, tutti eh, prodotti specializzati, molte volte, e lo vedremo negli esempi, eh, svolgono la funzione di ausilio anche oggetti diciamo, co comuni soprattutto poi quando arriviamo nel campo dell'informatica alla fine lo smartphone non c'è lo smartphone per disabili e lo smartphone per non disabili smartphone sempre quello è ma le sue funzionalità possono venire incontro a eventuali difficoltà e infatti la definizione dice che è un ausilio se può prevenire, compensare, monitorare alleviare o neutralizzare le difficoltà adesso poi riassumo l'ultimo punto l'ultima frase con, dicendo le difficoltà quindi un qualunque strumento che permetta di o eliminare un ostacolo, o alleviarlo, perché non sempre lo si può compensare completam completamente, hm? questa difficoltà. Perché fai rumore tu? Um, ok, allora, su questa definizione è centrata tutta una norma ISO, che è questa 9999, eh, qui parla del 2011, ci sarà un aggiornamento successivo, ma non è, non è rilevante. Che oltre a definire cos'è un ausilio tecnico, ne dà anche una classificazione, una categorizzazione, sempre dal punto di vista funzionale, cioè a che cosa servono. E questa classificazione, non, non voglio entrare nei dettagli, poi se qualcuno è appassionato di cose noiose può andarsela a leggere. Eh, classifica le varie tipologie di ausili su classi, sottoclassi e eh, eh, divisioni, essenzialmente, c'è cioè un codice a tre livelli, dove, questo è un esempio, la classe 22 contiene i assistive products, gli ausili per la comunicazione dell'informazione, e poi ne dà una definizione, cioè sono dispositivi che aiutano una persona a ricevere, inviare, produrre e o elaborare informazioni in forme diverse, questa è una definizione ufficiale della classe 22. E sotto ti dà ese alcuni esempi. No? Ad esempio, ci sono dispositivi per vedere meglio, per sentire meglio, per leggere, per scrivere, telefonare, eccetera, eccetera. Questa è una classe molto ampia, quindi abbiamo un codice, un titolo, una definizione e qualche esempio. Questa classe a sua volta si divide in sottoclassi, quindi la classe 22, dentro la classe 22 c'è la classe 2203, che sono i prodotti, gli ausili per vedere. No, Nella 22 ci sono anche quelli per sentire, per parlare, per comunicare, la 03 è quella per vedere. E dentro la 03 ci sono tante anche, si chiama divisioni, lui sotto sottoclassi, eh, che sono i vari tipi, famiglie di ausili per vedere. Quindi ad esempio la, 0, la 22, 03, 09 sono gli occhiali, eh? tanto per tornare all'esempio che abbiamo fatto prima. E quindi in tutta questa gerarchia trovate qualunque essenzialmente strumento, tipologia di strumento che possa venire incontro. Eh, la prima, il primo livello del, delle classi dell'ISO 99 sono questi, quindi vediamo il, il 5 e il 6, no, il 6 sono le ortesi prote e protesi, dal no? punto di vista del, per compensare la mancanza di un arto, la scarsa funzionalità, eh, ausili per la cura della casa, cioè come fare a pulire, come fare a cucinare, come fare a mangiare, l'arredamento, mobili arredamenti, tutta la parte dell'arredamento accessibile è qua dentro. E poi c'è la parte che io conosco un po' meglio, che è quella degli ausili per la comunicazione e l'informazione e adattamenti dell'ambiente, quindi domotica, eh, utensili o altro. No? Eh, Tutte le parti sullo sport, <ride> in cui ricadono, tanto per esempio, le Paralimpiadi, quindi lì dentro c'è veramente un universo, eh, hanno una categoria a sé stante. Quindi se voi siete curiosi, il modo più semplice è quello di collegarsi a questo sito che è un sito collaborativo, un progetto europeo di cui questo portale SIVA è gestito dall'Ausilioteca di Bologna. Dentro questo sito c'è una banca dati ausili, dentro questa banca dati ausili potete fare una ricerca guidata attraverso la classificazione ISO, che è qua. Avvia ricerca vi fa vedere le varie classi. E se entrate dentro una delle classi vi fa vedere sottoclassi, se entrate nella sottoclassi vi fa vedere le divisioni, se entrate in divisioni, sottodivisioni alla fine vi fa vedere, eh, qua forse non ce ne sono, li cliccare da qualche parte. Eh, poi a un certo punto vedere i prodotti, gli esempi di prodotti. Un sito che è una cosa analoga a livello europeo, quindi ha più informazioni caricate in termini di tipo di prodotti, è questa altra rete e a Sting, Easting, non so come la vogliono pronunciare perché essendo un consorzio di varie nazioni e qua funziona nello stesso modo io posso entrare nelle varie classi e sottoclassi vedere che cosa c'è e a un certo punto eh, volevo arrivare al fondo di una ecco, a un certo punto ci sono degli esempi concreti di prodotti sul mercato che sono stati registrati all'interno di quella categoria, okay? quindi noi partiamo da quello che è, se vogliamo esplorare, da quello che è l'obiettivo della persona, questa è la prima categoria, sono gli obiettivi relativi alla tipologia di difficoltà che lui vuole superare e poi entrando sempre più nel dettaglio andiamo nello specifico a cercare un prodotto che possa andare a compensare quel specifico bisogno della persona quindi al di là appunto dell'aspetto normativo questi sono strumenti anche operativi per andare a, a chiederci ma cosa c'è in giro cioè prima di inventare una soluzione nuova noi siamo tutti per, fare, per carità eh, geni perché siamo nati così eh, geniali però magari qualcun altro ha già fatto qualcosa di simile quindi prima di diciamo così, eh, iniziare o proporre qualche prodotto nuovo andiamo a vedere questi strumenti ci possono aiutare andare a vedere che cosa c'è in giro ecco. Questo per quanto riguarda l'ausilio, quindi teniamo sempre presente, per noi va bene qualsiasi cosa, c'è veramente un universo a 360 gradi di possibilità e non dobbiamo eh, necessariamente pensare che siano prodotti specifici. Quindi cerchiamo l'ausilio e la facilitazione in qualunque cosa. Uno degli aspetti importanti dell'accessibilità, di cui poi le, le tecnologie informatiche danno delle soluzioni diciamo così, valide, è quello relativo alla comunicazione. Allora, tra i tanti aspetti, la mobilità, eccetera, eccetera, io credo che, la, io ritengo, almeno per quel mio punto di vista, per ciò che l'informatica può fare, la comunicazione eh, eh, merita un approfondimento maggiore. No? Allora, eh, cosa vuol dire comunicare? La comunicare vuol dire scambiarsi informazioni. Informazioni di tipo, possiamo comunicare in modo sincrono, cioè adesso noi stiamo comunicando in modo sincrono, nello stesso tempo. Cioè io, mentre io dico una parola alle 17.57, voi l'ascoltate alle 17.57. Stessimo telefonando, sarebbe anch'essa una comunicazione sincrona, ancorché a distanza. Perché ascoltate, ci parliamo, ci scambiamo informazioni, nello stesso tempo, ma in spazi diversi. Oppure... Eh, oggi va sempre più per la maggiore la comunicazione asincrona se ti scrivo un whatsapp o, un ma o ti mando un messaggio vocale tu lo o una mail ma la mail è roba da vecchi eh, voi le ascoltate quando volete eh? quindi la comunicazione asincrona ovviamente eh, viene fatta a distanza o non sempre diciamo, la distanza è irrilevante perché tanto viene ascoltata in un tempo diverso quando magari l'interlocutore non è più presente non, è, non necessariamente deve ancora essere presente nello stesso luogo tra l'altro se pensate magari di comunicare con una persona che ha difficoltà a comporre le parole sicuramente tutti la settimana scorsa avete sentito no, la notizia di, di, di Hawkins che, che, che, che è morto no? e lui parlava con un sintetore vocale che comandava semplicemente con la pupilla dell'occhio quindi per comporre una frase anche semplice magari richiedeva 10 minuti e quindi eh, pur essendo magari in presenza la comunicazione è comunque di tipo asincrono, lui pensa una cosa, poi lavora per 10 minuti poi tu l'ascolti e poi rispondi e aspetti altri 10 minuti da quanto risposta, quindi è un po' come parlare con qualcuno che sta in, non so, in orbita intorno a Marte per cui la comunicazione richiede 14 minuti di andare e tornare eh? quindi sono tutte casistiche diverse che comunque ricadono nella comunicazione la comunicazione che è fatta di parole fatta di simboli, fatta di testi Fatta di immagini, fatta di gesti, tante volte anche. E fatta di strumenti, fatta anche io sto usando uno strumento che è PowerPoint per aiutarmi a comunicare con voi. Quindi la comunicazione effettivamente è una cosa molto ampia. Eh, poi ci sono tutti quelli che fanno teorie delle comunicazioni che vi stanno a parlare per dieci corsi di queste cose, eh, questo è uno dei semplici, più semplici modelli di comunicazione, cioè come è fatta la comunicazione. Alla fine c'è, io ho evidenziato tre voci, l'emittente, il ricevente e il referente. Cioè l'emittente è chi ha un'informazione da, da inviare, da condividere. Il ricevente è colui che è destinatario di questa informazione e il referente è l'oggetto della comunicazione, cioè cos'è che volevo dirti. Allora questa è la cosa importante, che io voglio dire una cosa a te e sono riuscito a dirtela, a fartela sapere, dirla cioè, è troppo specifico perché implica che io stia parlando. Adesso non so se vi è mai capitato, ma con la senilità riuscirete, ehm, tu a volte, a me capita a volte di essere sicuro che una persona mi abbia detto una cosa, mi abbia dato un'informazione, ma sul momento non so dirti se me l'ha detto a voce, se me l'ha detto via mail, se me l'ha detto via WhatsApp. Perché a un certo punto lo strumento è meno importante del contenuto, il canale comunicativo, telefono o whatsapp, il codice utilizzato, voce o testo, sono secondari. Quindi, parlando di ingegnere, il codice e il canale sono dei, dei gradi di libertà che io posso sfruttare per far arrivare la comunicazione. Cioè, se io so che non ci senti, è inutile che cerchi di parlarti troviamo un altro modo, cambiamo il canale, tanto io l'informazione riesco comunque a fatela avere. Eh? Un po' come quando incontrate un compagno che viene qua in Erasmus e parlate entrambi una sorta di inglese, ma tanto per capirvi. L'importante è capirsi, scherzi, esci insieme, ti diverti. Non importa no? il fatto che usiate un canale con il quale non siete al 100% a vostro agio. Ce lo facciamo bastare perché l'importante non è la dizione dell'inglese, ma è il, il messaggio che vogliamo inviare, no? Quindi questa esperienza ce l'abbiamo comunque sempre. Siete sul tram con un vostro amico, separati da un resta di 800 persone, tra, eh, e vi volete parlare, vi parlate a gesti, a cenni, e se è proprio una cosa complicata vi mandate un messaggio. Quindi i canali eh, li troviamo, hm? E attenzione, che comunicare non è solo fare la lezione o la telefonata, eccetera. Qui ho provato a riassumere alcune delle tipologie di comunicazione che riempiono le nostre giornate. No? Mi piace particolarmente manipolare, dirti una cosa finché tu eh, cambi comportamento. No? Chiedere, rispondere, dire di no, insultare, bello quello. No? Però fa parte della comunicazione. Ricordo una lettera di una persona che a cui è stato dato dopo anni la possibilità di riuscire a scrivere, quindi a comunicare. Ecco, i primi due minuti della sua comunicazione dopo anni che non poteva comunicare sono stati censurati, ecco, perché eh, ne aveva da dire tutti i colori. Ma giustamente, se li sei tenuto dentro per anni, a un certo punto devi tirarle fuori no, le cose. E quindi, dare istruzione, dire ad altri cosa fare, oppure chiedere oggetti, scherzare, cioè questi sono solo esempi, no? Delle forme, ero solo per ho messo questi verbi qua per aiutarci a pensare in senso generale, ok? Non una comunicazione formale, perché poi molte soluzioni sono pensate sugli aspetti più formali della comunicazione, la lettera, la, la, la, la telefonata, eccetera, mentre invece noi comunichiamo in tanti modi diversi, con tanti scopi diversi. Allora, eh, il, il la, cioè il, la disciplina che si occupa di cercare di trovare delle tecniche alternative per far arrivare il messaggio, anche in presenza di ostacoli ai canali di comunicazione più, più diffusi, che sono ad esempio la voce o lo sguardo, prende il nome di comunicazione aumentativa alternativa. Allora, la comunicazione alter aumentativa alternativa cerca di trovare soluzioni agli ostacoli della comunicazione. Gli ostacoli quali possono essere? Vabbè, nel ricevente, problemi sensoriali, non ci sento, non ci vedo. Oppure ci sento poco, ci vedo poco, che in realtà è molto più frequente, no? una carenza parziale che non una carenza totale. Problemi in chi genera la comunicazione, non parlo. O non mi muovo correttamente, o non riesco a scrivere, non riesco a usare la penna per scrivere, non riesco a usare la tastiera per scrivere. Quindi spesso sono problemi tipo motorio o poi ci sono i problemi di tipo cognitivo che in realtà poi sono un pochino più difficili da, da affrontare in molti casi. Eh, ma tra questi ricade uno frequentissimo, la conoscenza della lingua. Tu devi parlare con un altro che non conosce la tua lingua e tu la sua la conosci male e ti esprimi abbastanza male. Quindi la tua comunicazione viene ostacolata. Allora, queste tecniche CA, di comunicazione aumentativa alternativa, permettono di, cioè si basano essenzialmente su due filosofie, a seconda dei casi cercano di adattare una o l'altra. L'aumentare, la comunicazione, quindi questo è il principio degli occhiali, non ci vedo bene, metto qualcosa che potenzi il senso della vista, che per me è imperfetto. Il microfono, parlo male, aumenta il volume. Ok? Oppure alternativa, Boh, tu non ci vedi, allora è inutile che cerchiamo di metterti gli occhiali sempre più potenti, cerchiamo di usare un modo diverso, usiamo il canale audio, se il canale visivo invece per te è difficile. Quindi troviamo un modo diverso, un canale alternativo, quindi se l'ostacolo è superabile io ti aiuto a superarlo. Quindi immaginiamo l'ostacolo fisico, ti aiuto a scavalcarlo mettendoti un gradino no? che ti permette di scavalcarlo meglio. Se invece l'ostacolo non è scavalcabile troviamo in modo una strada alternativa per arrivare dall'altra parte. Queste sono le due tecniche alla fine, le due strategie che possiamo usare. Ehm, e ad esempio la ACI, la comunicazione aumentativa alternativa, si usa tecniche come i simboli. E, e la comunicazione simbolica viene usata in molti campi diversi, in, modi, in molti modi diversi, poi a seconda dei casi cioè delle librerie di simboli attraverso le quali si riescono a esprimere dei concetti, dei termini dei, dei verbi, delle azioni degli oggetti, dei sostantivi poi noi quando, quando rispondiamo con le faccine a un messaggio, alla fine facciamo quello abbiamo dei simboli a cui attribuiamo un significato eh? e quello è un simbolo alternativo al testo eh, Ci cioè sono di vari tipi posso costruire delle frasi, ecco questi, queste tabelle sono tabelle che possono essere usate per comunicare con una persona che non sa leggere o con una persona che non conosce la lingua o che non può parlare, Allora, anziché parlare ti indico i simboli corrispondenti alla frase, allora eh, ho due interlocutori, uno guarda più il simbolo e l'altro guarda più la parola. E insieme riescono a comunicare attraverso questa sorta di interprete. No? Persone che abbiano difficoltà cognitive anche possono essere eh, facilitate dall'uso di pittogrammi piuttosto che non avere il carico cognitivo aggiuntivo no, di riuscire a decodificare e leggere la parola. Eh? Quindi ci sono eh, vari campi di applicazione, ci sono molto con i bambini, ma anche con gli adulti in alcuni casi, no? Quando quando la parola, ad esempio per alcune forme di autismo, il testo scritto è poco significativo, non viene ricordato, viene letto correttamente ma non viene ricordato, mentre una sequenza di immagini invece, lavorando più sulla memoria fotografica, invece ha un impatto molto maggiore, no? aiuta molto di più le persone a capire. E quindi qui ci sono alcuni esempi, alcune fotografie, queste sono delle, delle, delle icone ritagliate per giocare, questo è un pannello di... di, di velluto o cose del genere, queste cose qua c'erano il velcro dietro e quindi quando hai un bambino per giocare, chiacchierargli insieme, sposti queste in modo da fare la storia, da raccontare eh, la fiaba, da chiedergli con che cosa vuole giocare, cose di questo genere. Oppure eh, molte persone che usano questo tipo di comunicazione vanno in giro con un libro all'interno del quale sono stampati i simboli che gli interessano. Allora magari qua cosa, cosa facciamo oggi a pranzo da mangiare? Abbiamo una serie di opzioni, e poi giro la pagina e invece ci sono i luoghi in cui andare, giro la pagina ci sono invece i film da guardare, cose di questo genere, quindi mi, mi preparo prima un vocabolario di simboli che corrispondono ai miei interessi e li metto semplicemente in un portalistino e giro le pagine e riesco a comunicare, pur non parlando o pur non conoscendo la lingua o pur non sapendo leggere o scrivere. Questa è una cosa molto artigianale, eh, che è pensata per far comunicare su anche qua, usando dei simboli, dei bambini che fossero, in questo caso è stato pensato per i bambini, fortemente compromessi dal punto di vista motorio, quindi bambini che non fossero neanche in grado di indicare col dito che cosa volevano o di prendere in mano l'etichetta. Allora perché è fatto così? Perché tu metti il bambino seduto di fronte a questo, la persona che vuole comunicare col bambino si mette dall'altra parte di questo frame, di questo riquadro, e se sei di fronte a una persona capisci dove sta guardando la persona quindi comunichi indichi con gli occhi quindi se il bambino vuole che ne so, giocare a fare solletico guarderà il disegnino del piede con la piuma qua in alto a sinistra se tu sei di fronte a lui vedi che guarda in quel lato, sai che cosa c'è lì quindi soluzioni anche molto povere molto semplici ma in cui il L'informazione che il bambino vuole comunicare riesce a essere trasmessa anche in questo modo, anche con limitazioni molto forti. Qui stiamo pensando a un bambino che non sappia leggere, non sappia parlare e non possa neppure indicare con le dita, ma si può benissimo giocare a raccontare una barzelletta insieme o scherzare insieme. Hm? Vabbè, poi qui ci sono altri esempi, tutti sulla stessa foto, trovate in giro, no? più o meno strutturate. Questa è una persona molto, molto ordina, ordinata. Si è fatto il libretto diviso in sezioni, eh, queste invece sono cose più semplici, magari per bambini più piccoli. Ci sono dei libri adattati, no? le fiabe per bambini tipicamente tradotte in simboli. E questo richiede una tecnologia zero, foglio di carta e una stampante, via. Tanta fantasia, creatività e metodo. Poi ci sono anche degli strumenti che possono aiutare. Ad esempio, questi sono bottoni semplici, di varie forme, più piccoli, più grandi, adatti alle limitazioni funzionali della persona che li deve usare, che quando li premi dicono una cosa. Premi quello, lui dice sì. Oppure dice no, oppure dice ciao, oppure di solito sono programmabili, cioè puoi registrare tu che messaggio dicono. E quindi un bambino che abbia difficoltà a parlare gli metti di fronte due bottoni, sì, no, e lui risponde così premendo il bottone. Questo soprattutto nelle fasi iniziali, quando bisogna iniziare un percorso di comunicazione. Eh? Oppure puoi giocare, c'è quello in cui premi il bottone, lui lancia il dado e ti dice è uscito tre. Perché magari la manualità di lanciare il dado non c'è, ma tu comunque il gioco lo vuoi fare, no? quindi messaggi in ordine casuale oppure messaggi sequenziali, tutti oggetti molto semplici da usare che però permettono no, di aprire un canale di comunicazione, è chiaro che poi si può arrivare al passo successivo in cui quelle griglie di comunicazione che prima abbiamo visto su carta vengono in qualche modo impacchettate in un dispositivo, informatizzate in un pseudo tablet in cui i simboli possono essere caricati e personalizzati più denso, in modo più denso in modo più ampio a seconda del livello di intelligenza e di capacità, a seconda del del livello di manualità di destrezza, magari ti servono i bottoni ampi perché tu hai difficoltà nella precisione dei movimenti, oppure magari i movimenti ce li hai precisi, e allora puoi lavorare con più bottoni più piccoli. Sono tutti questi dispositivi che in qualche modo ti permettono di selezionare un elemento e normalmente lo vocalizzano, cioè dicono a voce alta, sintetizzano con una voce sintetica eh, ciò che hai detto, scusate, ciò che hai selezionato. Questo, ovviamente, è il passo logico successivo è trasformarli da dispositivi. scusate da dispositivi dedicati in applicazioni software che carichiamo su un tablet che ovviamente ti dà un risparmio enorme in termini di progettazione perché il tablet ormai già ci sono già li sanno usare tutti eh? posto ovviamente che la persona sia in grado di usare uno, uno schermo touch no? dal punto di vista della, della manualità mentre questi invece con, avendo i tasti più sagomati eccetera, sono più facili da usare anche da chi, da chi ha problemi di, di, di, di, di movimento fine sulle dita. Però questo è tutto un mondo che aiuta la comunicazione, questo è un esempio di un'app che c'è su, su, su iPhone, eh, programmabile, che ha una serie di libri di simboli, poi ovviamente puoi aggiungere i tuoi, li metti nell'ordine che vuoi, e puoi portarla con te a spasso, e quando incontri una persona riuscite a parlarci. Questo attraverso i simboli ma per persone che sanno leggere e scrivere invece è più comodo usare il testo, usare la lingua scritta. Allora, questa è la generalizzazione dell'esempietto di prima con le quattro etichette nel caso dei testi. Due persone che comunicano eh, attraverso uno schermo let letterale, in cui un po' come facciamo, no, non più tanto, una volta come si faceva con i telefonini con la tastiera numerica, per comporre i messaggi, non so se voi ci siete passati da quella fase, eh, eh, su ogni tasto numerico c'erano tre lettere, no? e quindi o premevi più volte il tasto, oppure il sistema che capiva eh, la parola che stavi scrivendo quando l'avevi composto più, più lettere insieme. Ecco, quella stessa cosa, però la fai con un'altra persona che con lo schermo frapposto tra voi due vi guardate negli occhi e riuscite a capire, riuscite a comunicare. Io avevo visto una volta una bambina... Comunicare in questo modo con sua mamma senza la tavola, perché erano talmente cioè, così, abituate a comunicare in quel modo, per cui la bambina guardava la mamma semplicemente spostando gli occhi, la mamma vedendo i spostamenti degli occhi, entrambe sapevano memoria la tavola e quindi si parlavano così. Impressionante. No? Il che vuol dire che alla comunicazione non ci sono frontiere, no? la soluzione si trova sempre, questo messaggio stampiamolo grande. Eh, vabbè, poi ci sono cose un pochino più evolute ad esempio questa è una semplice tastiera con un display e eh, un sintetizzatore vocale, quindi scrivi la frase schiacci invio e la macchinetta parla ma questo in realtà lo possiamo fare con qualunque smartphone hm? già, oggi eh, stiamo passando da una fase in cui gli ausili erano prodotti ad hoc a una fase in cui gli ausili sono spesso software, applicazioni caricate su dispositivi di uso generico e con un vantaggio enorme in termini di costo ovviamente, perché un prodotto ad hoc di questo genere magari te lo pagavi 3.000 euro, perché pur essendo una cosa che informaticamente non c'è niente dentro, ne fanno magari mille esemplari all'anno e quindi i costi di produzione ti portano ad avere un prezzo di vendita molto alto, mentre questa è un'applicazione che ti scarichi per pochi euro da uno store su un telefono che dai 200 euro in su, ce l'hai ma ci fai tante altre cose non ci fai solo quella funzionalità quindi il gradino di accesso all'accessibilità scusate il gioco di parole si è abbassato sempre di più sta diventando più un problema di conoscenza che non di esistenza degli ausili cioè, gli ausili ci sono tante volte le persone non li conoscono non sono consapevoli del fatto che la soluzione c'è e, si, e continuano perché non c'è informazione o perché la tecnologia è questa cosa strana non tocchiamola eh, soprattutto da parte del mondo sanitario eh, non, non hanno percorsi di formazione su questo, quindi tante volte le soluzioni ci sono, sono lì sul mercato, costano poco ma non c'è nessuno che ti dice mai mica provato eh, ricordo una ragazza che faceva una, una fatica boia a usare i problemi, motori abbastanza seri eh, Faticavo molto a usare lo sma uno smartphone, diciamo, così fissato sulla sua carrozzina, cercavo di usarlo, no? con molta fatica. E ho detto, ma scusa, ma perché non usi il comando vocale che dentro Android o anche dentro, dentro l'iPhone c'è, un Android. E ho detto, attivalo, Google Now, e gli dici, ehi, Google lo chiama mamma. Ecco, non sapeva che esistesse, no? Voi dite, ma come non lo sapeva, lo sanno tutti? No, non lo sanno tutti, ok? Quindi tante volte sono soluzioni che sono già, non devi neanche installare qualcosa in più, ce l'hai già. Eh? Magari non hai pensato che esiste o soprattutto non hai pensato che potesse essere usato per quello scopo. Ecco, questo è l'anello che dobbiamo fare, di dove dobbiamo metterci l'intelligenza noi, noi progettisti. Prendere una tecnologia che c'è e adattarla e usarla in modo che sia fruibile in quel contesto. E far capire che può essere fruibile in quel contesto. Non dobbiamo inventarci nulla di nuovo. Hm? Vabbè, qui c'è un video, se volete guardare, di una signora paralizzata a letto che fa vedere i vari trucchi più o bassa tecnologia, più alta tecnologia, che usa per comunicare. Un video un po' vecchio, però eh, può, essere, può darci un'idea. Eh, ok, allora questo discorso sulla comunicazione è un po' la base, no? Adesso, se entriamo un po' più nello specifico, eh, io ho fatto due grosse categorie, ausili informatici per le disabilità sensoriali e quelli per le disabilità motorie. Cioè, andiamo a vedere, oggi una persona che abbia difficoltà sensoriali, cosa può usare. Io, a me non interessa la diagnosi, che malattia ha, perché non ci vede o perché non ci sente. A me interessa capire quali sono gli strumenti che può usare per ovviare a quella difficoltà. Quindi ehm, anche nel nostro approccio non dobbiamo mai pensare a dei percorsi no? o dei contenuti per una certa categoria di utenti o per un'altra categoria di utenti. Se provassimo a classificare, o in realtà come ci sono le classificazioni di tipologia di disabilità, ne avremmo decine di migliaia di sfumature, ognuno con i suoi particolari requisiti. Ad esempio, pensiamo, ne parleremo poi la prossima volta, un sito web. Eh, un sito web per una persona non vedente, l'aspetto grafico, il layout, le immagini sono del tutto irrilevanti, perché tanto non le vede. Per una persona ipovedente, fortemente ipovedente, che ci vede molto poco, invece le immagini e il layout sono fondamentali. Sono fondamentali perché gli permettono di orientarsi senza dover leggere necessariamente il testo, che diventa praticamente impossibile per lui. Allora, una piccola differenza nel tipo di disabilità porta a un modo di fruire dei contenuti completamente diverso. Quindi noi non possiamo a priori prevedere tutte le possibilità sarà la singola persona che troverà il modo più adatto se il nostro contenuto, se il nostro percorso è utile, si lascia prendere da più parti, si lascia fruire in più modi diversi, Ne mm? parleremo meglio la prossima volta. Allora, eh, gli ausili per vedere sono dentro la categoria 22, ma non ci interessa perché tanto il, le, le categorie ISO non ce le impariamo a memoria, e di nuovo si applica allo stesso principio, nel senso che se io ho un canale compromesso, un canale sensoriale, canale sensoriale, i sensi principali, parliamo di informatica, sono due, no? la vista e l'udito. Sempre parlando di informatica, la vista è più importante dell'udito perché l'informatica attuale non usa molto il canale uditivo, per, se no ci sarebbe un casino ovunque. No? Eh, gli altri sensi, Tipo il tatto per ora non, non, non viene molto usato dai dispositivi. No? Un pochino, sai, le vibrazioni, quello sì. In realtà le disabilità che ti rendano eh, inaccessibile al senso del tatto non esistono. Cioè, non, non si perde quello. No? Quindi non ci sono disabilità sul senso del tatto. Sul senso della vista e dell'udito sì. Allora, quando hai una disabilità sensoriale, cosa puoi fare? Puoi potenziare il canale o sostituire il canale. Quindi... Eh, se ho difficoltà nella vista, potenziare la vista, cosa vuol dire? Vuol dire ingrandire, far più grande, con un contrasto maggiore, con un colore più visibile, con le forme più semplificate, quindi più schematico, più schematizzato, per rendere più semplice la lettura visiva. Sul canale uditivo posso avere il volume più alto, rimuovere i rumori, rimuovere il sottofondo, rimuovere la colonna sonora. Un testo ascoltato, parlato, e lo stesso testo parlato su una musica, il secondo è più difficile da capire da parte di chi ha ehm, problemi di udito. Oppure sostitutivo, soluzioni sostitutive, cioè sostituire la vista con l'udito. Ad esempio ehm, i, la sintesi vocale, se non posso vedere un testo, non posso leggere il giornale, ho un software che mi legge il contenuto del giornale. Sostituire la vista col tatto, il braille no? in rilievo, ciò che c'è scritto viene tradotto in un alfabeto che è in rilievo anziché eh, visuale. O sostituire l'udito con la vista, i sottotitoli. Ah, non ci sento. Allora, magari voglio vedermi un film in casa, in casa ci sono i miei fratelli, mia mamma, mi fanno casino, stanno litigando. Io non riesco a sentire il film, tac, metto i sottotitoli. E anche se non sento l'audio riesco a godermi il film. Quindi non è, magari non è un problema mio che sono sordo, ma in quel contesto non si può fare. Sostituisco l'udito, che è un canale che in quel momento, in quel contesto è compromesso, con un canale diverso che mi fornisce lo stesso contenuto. Mm? Quindi ce la giochiamo così, eh? come ribaltando eh, da, da punti di vista diversi. Allora, L'informatica come può aiutarci a fare queste operazioni? Beh, o dal punto di vista software, con le applicazioni, programmi, impostazioni, molti magari sono già predefiniti e non lo sappiamo, eh, oppure attraverso dei dispositivi specifici, delle periferiche, dell'hardware aggiuntivo. Eh, vabbè, qui sono i codici ISO che parlano delle periferiche di input, le periferiche di output e i software che puoi usare. Ad esempio, nel sistema operativo. Del computer che avete in mano, ok? Lui è un PC Windows, l'altro ha un Mac, l'altro ha un tablet, quello è un iPad, no? Eh, credo. Eh, C'è già una serie di funzionalità che vanno sotto il nome di faci accesso facilitato o accessibilità, attraverso le quali puoi cambiare le impostazioni del sistema operativo, per Cambiare molte cose, cioè, ad esempio spero di, di non piantare tutto adesso, ad esempio questo è Windows 10, eh, l'ho installato in inglese, quindi, ma va bene lo stesso, c'è un menu facilità d'uso che dentro ha tutta una serie di funzionalità che sono già dentro, già dentro il sistema eh, operativo, non ho dovuto comprare nulla, installare nulla. Narrator, ad esempio, è una voce che ci permette di dire, che racconta cosa c'è sullo schermo. Quindi in questo caso ci dirà finestra, settings, menu, narrator, magnifier, color, closet, titolo, narrator, testo e legge. Quindi qualche cosa che legge, si chiama screen reader in gergo, legge, capisce cosa c'è sullo schermo e te lo racconta a voce. Poi chi lo usa mi dice che il narrator fa schifo e usano altri software che sono più furbi. Eh? Ma il concetto è lo stesso. Mm? Eh, C'è un ingranditore, che ti permette di ingrandire delle parti, io non, non li attivo, voi provateci pure a giocare, non li attivo adesso perché sennò poi col videoproiettore so già che succedono casino, non riesco a tornare al punto di partenza. No? Però sono impostazioni che si possono cambiare, avete difficoltà di vista, posso ingrandire lo schermo, ingrandire i caratteri, giocare sul contrasto, ho problemi di problemi di divisione, allora porto in bianco nero, elimino alcuni colori, aumento il contrasto colore, aumento il contrasto bianco nero. E queste impostazioni si applicano a tutti i programmi che girano sulla macchina. Sottotitoli, beh, in questo caso il, eh, il film deve averli. Facilitazioni sulla tastiera. Ad esempio, lo vedremo tra attimo, tastiera a schermo. Quando attivo questo, sullo schermo mi compare una tastiera che si comporta come la tastiera fisica. Eh, con i tablet siamo abituatissimi. Allora, cosa vuol dire? Vuol dire che se io ho la capacità di usare un mouse, ma non ho la capacità di usare un mouse, o un joystick, o una trackball, sono varie forme eh, i mouse, eh, non ho bisogno di una tastiera fisica, perché la posso emulare via software. Oppure, ad esempio, cose molto semplici, questo... Um, sticky keys, cioè, immaginate quando voi dovete fare copia e incolla ctrl c e ctrl v sono due tasti insieme se avete difficoltà a, premere, a usare una tastiera magari premere due tasti insieme contemporaneamente può essere difficile allora c'è questa funzionalità molto semplice che quando tu premi ctrl e lo lasci andare lui rimane premuto fino a quando non premerai il prossimo tasto quindi fai ctrl, lasci, c e hai fatto ctrl c stupido? semplice? sì, ma risolve un problema mm? e, e di cose di questo genere ce ne sono uh, filter keys ad esempio se tu hai problemi ad esempio di, di, di stabilità del movimento in cui premi un tasto e poi ti scappa la mano e ne premi altri tre no? può capitare, se stai scrivendo qualcosa sul, sul pullman capita eh, questa cosa qua dice dopo che hai premuto un tasto per un po' non ascolto più per mezzo secondo, un secondo la tastiera non ascolta più quindi anche se fai casino Mm. Viene filtrato, viene nascosto. Piccoli accorgimenti. Tutto i controlli del mouse. mouse, rendiamolo più visibile, rendiamolo più grande, aumentiamo il contrasto. Anziché il mouse usa i numeri, le frecce, le frecce oppure i numeri? No? 8, 2, come si chiama? 8, 2, 4, 6 sul tastierino numerico per spostare il mouse. Perché lo spostamento del mouse non è scontato che sia facile, allora magari quattro tasti riesco a premere più facilmente e, è tutto sulla base di opzioni cioè io devo capire quali sono le mie difficoltà e impostare tutte queste decine diverse di opzioni, sono solo alcune sono quelle predefinite, poi ce ne sono altre che possiamo aggiungere installando opportune applicazioni eh, che per personalizzano il comportamento del sistema operativo e quindi tutti i programmi che ci stanno sopra alle mie esigenze Beh, questa è la finestra che aveva il Mac, qui ci sono beh, alcuni esempi che sono i titoli, ma sono quello che abbiamo essenzialmente visto. Quindi, già di partenza molti software ormai sono sempre più frequentemente già installati nel sistema operativo. Addirittura, tanto per capire la consapevolezza crescente, adesso anche la, le console di videogioco cominciano ad avere queste funzionalità. la PlayStation, la Xbox, eh, la Wii, la, la Switch nuova, cominciano ad avere sia come, diciamo così, sistema operativo della console, che anche come molte impostazioni dei giochi, ti permettono di fare questo tipo di cose, eh? di personalizzarle in questo modo. Ok, andiamo più nello specifico. Quindi oltre a ciò che fa il sistema operativo, cosa possiamo avere? Ad esempio, per quanto riguarda le disabilità visive partiamo dagli oggetti fisici. Allora, noi sappiamo che le persone non vedenti normalmente imparano il linguaggio braille, che è un linguaggio alfabetico in rilievo. Ok? Allora, fino a quando ho un, eh, diciamo così, un cartello sull'ascensore che dice che questo è il primo piano, quello è un numero fisso, lo stampo in li rilievo una volta per tutte, e va bene. Quando invece devo leggere un testo dinamico, come faccio? Beh, esistono queste che sono dette barre Braille, foto non si vede, questa foto qua non si vede benissimo, qui ci sono alcuni altri esempi, sono essenzialmente delle barre in cui ci sono delle matrici di punti che possono venire su, in rilievo. Quindi, quando se tu devi leggere un libro, lui ti legge la prima riga, o nel senso che il testo, i caratteri del testo che compone la prima riga vengono tradotti nei rilievi opportuni su questa sbarra. Quando tu hai finito di leggere, schiacci un tasto qua in fondo, col mignolo, e vai sulla riga successiva. Eh, oppure torni indietro alla riga precedente. Quindi vedete le persone che leggono effettivamente a questa velocità qua, così, passi il dito, a capo, passi il dito, a capo, quindi una velocità quasi simile no, alla velocità di lettura normale di, di, di, di un libro. Poi vedete che alcune di queste hanno dei tasti, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, sono due gruppi di quattro tasti che corrispondono agli otto puntini in rilievo, quindi sono delle combinazioni di tasti attraverso cui puoi scrivere anche in Braille. Allora, una persona non vedente normalmente non ha nessun problema a usare una tastiera di un computer, perché è facilissimo imparare a usare una tastiera senza guardarla, no? Eh, chiunque può imparare a scuola, lo insegnano ancora, no? una volta si chiamava ragioneria, adesso non mi ricordo più come si chiama, ITC o qualcosa del genere, ti insegnano a usare tastiere cieche, senza guardare i tasti. Tanto voi sapete che se appoggiate le dita, le dita indici sull'F e sulla J sono in rilievo. No? Così come il 5 sui telefoni, sulla tastiera numerica è sempre un leggero rilievo. Ci serve per dare un punto di riferimento. Da lì gli altri tasti sai tutti dove sono. Ok? Quindi non ci sono problemi. Però se ho già in mano una barra Braille, perché devo passare alla tastiera normale, e poi alla barra Braille per leggere o scrivere? Scrivo anche con la barra Braille. È chiaramente più lento che non scrivere con una tastiera a dieci dita, scrivere un carattere alla volta in codice Braille. Però lo posso fare, con il canale di input e il canale di output, attraverso questo alfabeto Braille. Oppure posso vedere le stampanti Braille. C'era una persona che conoscevo, diceva io al mattino vado al pc, accendo il pc, mi scarico le notizie del giorno e me le stampo, persona non vedente lo stampo con la stampatina a per cui poi io quando sono sul treno mi leggo le mie notizie e la gente mi guarda almeno immagino che la gente mi guardi perché lui non vedeva eh, un po' stranita, no? perché dice, c'è cioè, i fogli bianchi davanti e legge le notizie che si è appena stampato eh, sono stampati semplici alla fine, devono semplicemente con la carta speciale fare dei rilievi su questa carta, delle piccole punzionature, dei piccoli rilievi, e poi è un foglio di carta come tutti gli altri che può essere trasportato o letto in qualunque momento. E tante volte la bassa tecnologia la vince sull'alta tecnologia, eh? perché la tecnologia ti finisce la batteria, non c'è campo, e eh, cacchio io sono isolato. Invece deve esserci sempre un piano B a bassa tecnologia o a zero tecnologia, sempre. Infatti chi fa comunicazione con i disabili, la prima cosa che stabilisce è un modo per dire sì o no senza niente. Un gesto, un cenno, un blink dell'occhio, un cenno del miglio, uno spostamento, qualunque cosa in cui ci capiamo sì o no. Per cui se il resto del mondo dovesse scomparire non perdiamo la comunicazione. Poi da lì si costruisce, si dice: se va bene si riescono a fare cose più, più complesse. No? Però un, una, la sicurezza, ecco, la sicurezza, uno degli ostacoli forti da, da, da, da rimuovere sempre è l'ansia, no? paura di arrivare lì e, non e rimanere bloccato e non sapere più cosa fare. No? Dobbiamo sempre pensare a un piano B, un piano C, un piano Z, in cui qualcuno, qualche soluzione c'è sempre, non ti trovi mai in una condizione di non poter andare avanti, hm? di non poter più comunicare oppure fare ciò che stavi facendo. Questi sistemi, barre braille, eccetera, si basano su un concetto che purtroppo ha il nome sfortunato, si chiama screen reader. Un programma cosiddetto screen reader non legge lo schermo, nel senso che non lo legge a voce alta. Non è il pezzo di software che ti legge a voce alta. È un pezzo di software che analizza il contenuto dello schermo di un PC o di un tablet e lo converte in testo. è quella cosa che quando apri una pagina web dice allora questo è il titolo della pagina questo è un link e questa è una figura lo capisce analizzando il contenuto di ciò che è visualizzato e lo traduce in un testo come se tu lo descrivessi a eh, in modo facessi il temino di, tema, dimmi cosa c'è visualizzato sulla pagina lo scredit è una parte che si interfaccia intimamente con il sistema operativo ed estrae in forma testuale il contenuto dello schermo questo di solito si accoppia o con un sintetizzatore vocale, quindi un, soft, un software che dice a voce alta queste parole, o con una barra Braille, che invece traduce quel testo in caratteri Braille. Ma qui sono tanti pezzi che si agganciano. Una parte che trasforma l'informazione visuale, le finestre, il testo, i menu, le immagini, in informazioni testuali. E un'altra parte che rende le informazioni testuali in un modo oppure in un altro renderizza in forma audio renderizza in forma di, di rilievo eccetera eccetera e questi vari programmi ovviamente si devono poi combinare tra di loro quindi devi anche trovare come sempre la combinazione giusta che fa per te ma eh, il rilievo non si usa solamente per il, il testo ad esempio noi appunto parliamo di, di, di beni architettonici mappe tattili che sono rappresentazioni in rilievo in basso rilievo di, una, di un oggetto fisico, di una mappa geografica, eccetera, no? che possono essere toccate. A volte l'oggetto vero e proprio, l'oggetto d'arte, non può essere toccato, per ragioni di sicurezza, eh, però lo puoi riprodurre facilmente. Oggi con le stampanti 3D fai quel che vuoi, a basso costo, con un grado di personalizzazione infinito. No? Questi sono dettagli, eh, come la spieghi in Notre Dame, la fai toccare? Eh, oppure, ad esempio, questo è un lavoro che stanno facendo all'Università di Torino, dove si sono accorti che nelle facoltà scientifiche il numero di persone non vedenti è praticamente zero, perché non ci sono i libri. Cioè i libri, anche gli ebook, eccetera, eh, vanno benissimo finché fai facoltà letterarie, dove ci sia una componente descrittiva molto forte. Allora il testo ce l'hai, tu lo fai leggere, ce l'hai in formato braille, lo fai convertire, eccetera. Ma la matematica, le formule, i grafici, eh, non ci sono prodotti editoriali che li forniscono in modo accessibile. Allora, ad esempio, questa professoressa Anna Capietto, qua all'Università di Torino, Dipartimento di Matematica, sta sperimentando come fare a rendere le equazioni e i grafici a rilievo quindi qui vedete la, la formula risolutiva dell'equazione di secondo grado meno b più o meno radice di 4ac voi riconoscete il più o meno, riconoscete la radice ma gli altri simboli non li conosciamo perché sono in braille non sono in, in caratteri romani e, e e vabbè, ovviamente la difficoltà non è tanto farlo, perché una qualunque stampante in rilievo lo fa, ma farlo in modo automatico, estrarre in modo automatico dal testo le equazioni scritte in Word o scritte in Latte che, e poi da lì automatizzare la stampa, perché altrimenti diventerà un'opera amanuense, essenzialmente convertire in un testo e costerebbe troppo, non si potrebbe fare. E analogamente i grafici, questo è un grafico di non so che cosa, eh, in cui ci sono gli assi, i punti nello spazio e cose di questo genere, che anche qua può essere reso in rilievo però devi anche, non basta convertire una figura in un rilievo, perché alcuni elementi della figura sono rette, alcuni elementi sono lettere, queste lettere vanno separate, vanno indicate, quindi va capito e interpretato il testo. Ma come sempre tutto si può fare. Esistono, barra esistevano anche degli ausili, finora abbiamo parlato di non vedenti, per gli ipovedenti le ausili per l'opposizione tradizionalmente erano degli ingranditori qualcosa che ti ingrandiva, una lente essenzialmente no? ad esempio questo è un esempio di un oggetto che ora non esiste più qui sotto avevi un libro poi c'era questo trabiccolo che era una sorta di monitor con una telecamera che guardava verso il basso con questi pomelli potevi spostare la telecamera avanti e indietro, mettere a fuoco eccetera E vabbè, quindi ri, ri, riprende e ingrandisce una porzione della pagina, con caratteri molto grandi. Ma non solo, il software che c'era qua dentro semplificava, riconosceva dove c'era il testo, rimuove lo sfondo, magari cambia il contrasto bianco su nero anziché nero su bianco, per rendere diciamo così, il testo più percepibile, percettibile in funzione delle necessità della persona adesso questa cosa qua normalmente la si fa con un software, non con un oggetto a, a, apposito e poi molto spesso non si cercano più di fare i salti mortali per riuscire a vedere un testo stampato ma si va a cercare la versione digitale di quel testo, che per fortuna c'è quasi sempre nel caso dei testi storici diventa un po' complicato oppure ad esempio qua è una parte del, eh, del sistema operativo che ingrandisce non tutto lo schermo ma solo il pezzo di schermo su cui si trova il, il mouse per cui tu man mano che ti sposti è come se una lente si spostasse con te e ingrandisse molto la parte dello schermo su cui sei. E quindi spostandoti un po' per volta, è chiaro che non riesci a vedere tutto insieme. Vedi un pezzo per volta ma lo vedi la dimensione che per te sono ehm, agevoli o facili. Ehm, ci sono anche le tecnologie di estrazione del testo dal, dallo stampato, no? il famoso OCR. Che oramai anche molti smartphone hanno inquadri una foto e ti traduce il ti evidenzia il testo che è presente in quella foto, no? per fortuna le tecnologie stanno andando avanti, non ti dà il 100% di perfezione. Mh? Però, diciamo così, ti risolve buona parte delle, ti dà comunque un, la, la comprensione del testo te riesce a dartela facilmente, e quindi, e cosa me ne faccio di questo testo? è Il testo lo posso parlare, lo posso rendere in braille lo posso stampare eccetera eccetera il testo è il passaporto nell'informatica l'informazione testuale è il passaporto che ti permette di convertire un formato in un altro un media in un altro, un canale in un altro canale e quindi qui a un certo punto vendevano degli oggetti in cui ad esempio questa è una scatola di medicine appoggio la scatola di medicine a questo dispositivo mi ingrandisce il testo e me lo parla lo riconosce, lo visualizza e lo parla. Adesso cose di questo genere, come dicevo, in molti casi si possono fare con uno smartphone. Sempre nel campo dell'ipovisione, a volte basta lavorare sulle dimensioni, sul contrasto. Queste sono tastiere speciali, specifiche, speciali no, specifiche eh, a, con, i, con le lettere a contrasto molto eh, marcato, molto evidenziato. No? anziché avere il grigino su, grigio chiaro su grigio scuro che fa tanto da design un bel nero su giallo che sarà pacchiano ma si vede anche quando c'è la nebbia ecco. e, e i caratteri sono più grandi occupano tutto il tasto e non solamente l'angolino che fa tanto è no? design anche questo e l'altro mondo No, non ho accennato eh, quasi nu nulla, non quasi nulla, sulla disabilità eh, uditiva perché, appunto, non, eh, nel campo dell'informatica non c'è molto se non è più nel campo della produzione di contenuti. cioè Alla fine, molti dei problemi di disabilità uditiva di nuovo si risolvono con i sottotitoli, con le didascalie. No? E quindi, bisogna pensarli sempre. Il sottotitolo è una risorsa enorme permette ai sordi di capire un testo, permette agli stranieri di capire quanti telefilm abbiamo visto, serie tv di azioni americane di cui magari non, capito, non avremmo capito nulla perché era, parlavano slang e invece con i sottotitoli siamo riusciti a seguire e a capire tutto. Ehm, servono anche per i motori di ricerca. Cioè oggi un motore di ricerca che ti dica in quale scena c'è un gatto non lo sa, non funziona, non esiste. Ma se invece cerchi nel testo della trascrizione, la parola gatto sì che te la trova. No? Quindi, eh, anche qua, eh, quando produciamo contenuti nuovi, un esempio molto stupido, il telegiornale. Cosa fa lo speaker del telegiornale? Legge un testo. Dov'è quel testo? Dove si scarica? Dove lo trovi? Non lo trovi. Semplice. Perché la catena di produzione lo butta via. Non arriva in post-produzione a essere, ah, cioè tu vai, il tasto sul telecomando e sottotitoli c'è, ma l'emittente non li mette. Poi lì c'è un problema sindacale, pratico, che il testo è, cioè che il giornalista vende all'emittente la sua prestazione, mentre il testo che lui legge è di proprietà del comitato di redazione e non dell'emittente cioè una roba assurda. Abbiamo lì una risorsa e, e, e non la stiamo usando. No? Io in eh, questo momento mi sto registrando, nel senso che registrando la, la lezione che sto facendo, poi vi distribuisco il video, e mi sono accorto, lo faccio ormai di abitudine in tutti i miei corsi, perché mi costa talmente poco e effettivamente è una comodità infinita, L'anno scorso non avrei detto le stesse frasi, ma quest'anno mi sono accorto che se io prendo il video delle mie lezioni lo carico su YouTube, YouTube in italiano, con i sottotitoli automatici, ci becca il 90%. Quindi ogni tanto ci, sono, ci fa delle risate perché becca delle parole che non c'entrano niente al posto di altre. No? Poi mangiandomi le parole, parlando in fretta, eh sì, ovviamente. Però la maggior parte del testo è comprensibile, in automatico quindi algoritmi che siano in grado di capire un parlato e trascriverlo ai sottotitoli automaticamente cominciano a esistere e essere abbastanza affidabili quindi è un altro, un altro mattoncino no? da mettere nel nostro, nel nostro zainetto delle soluzioni e allora spostiamoci dall'altro lato invece disabilità motorie le disabilità motorie sono persone che hanno difficoltà ovviamente in qualche modo di movimento e quando parliamo di Interfacce informatiche significa difficoltà nell'usare mouse, tastiera. Eh, chi ha disabilità motorie può anche avere disabilità fonatorie, cioè magari non riesce a parlare o parla male. Eh? Però, nel mh, e questo è un problema di comunicazione, per cui appunto ci sono delle soluzioni, ma non è tanto un problema nell'uso del PC, perché tanto non è che ci parli col PC. No? A meno che quando sei arrabbiato che non ti viene qualcosa, allora ci parli, ma è meglio, in quei casi è meglio che non ti capisca. Eh, e quindi essenzialmente l'accessibilità gli ausili motori per usare il pc sono eh, usare in qualche modo mouse e tastiera allora abbiamo già visto un esempio se io so usare il mouse ma non la tastiera ci sono le tastiere software le tastiere virtuali far venire su un pc la stessa cosa che viene su un tablet una tastiera in cui posso col mouse o col dito selezionare le lettere e usare tutte le funzioni normali di una tastiera. Oppure c'è il caso inverso, magari il mouse lo so usare ma lo so usare in modo molto limitato, cioè il mouse è una cosa semplice, però non mica tanto, eh? perché lo sposto, clicco, doppio clic, clic destro, clic e trascina, la uh, rotella, salto carpiato col doppio clic e eh, cose di questo genere di, di gesti no? col mouse ne facciamo parecchi allora immaginiamo una persona che abbia un uso molto limitato del mouse che lo sappia magari solo spostare e poi vedremo che ci sono dei modi molto non convenzionali di spostarlo allora può usare degli omotori di mouse di questo genere per cui se io voglio cliccare semplicemente sposto su questo punto qua in cui c'è scritto clicca lui lo lascio qua per mezzo secondo, lui capisce che voglio fare clic, lo sposto dove voglio cliccare, lo lascio fermo per mezzo secondo e lui clicca in quel punto. Se voglio fare doppio clic, faccio così, poi mi sposto dove voglio fare doppio clic e lui lo fa. Quindi in qualche modo mi aiuta no, a eseguire delle funzioni più avanzate col mouse, quando io invece ne ho una funzionalità solamente di base. E prodotti di questo genere ce ne sono eh, io ho messo in questa videata questi due click and type e point and click perché sono due programmini che sono in giro da 15 anni, semplicissimi, gratis e che quindi già possono risolvere tante situazioni di partenza è chiaro che richiedono un po' di addestramento queste cose no? richiedono un pochino per, eh, per potersi utilizzate ma se sai che poi quella è la tua modalità d'uso lo impari, non è, non è quello il problema eh? Eh, oppure Immaginiamo casi ancora più limitativi, ehm, cioè immaginiamo di avere una persona che debba scrivere ma non è neppure in grado di usare un mouse, è in grado magari solamente di premere un bottone, un tasto, come faccio a scrivere usando solo un tasto? Allora ci sono ad esempio le modalità cosiddette Aspetta che non so se... Eh, non ho un esempio disegnato qua. Vediamo se la, se la tastiera di Windows ce lo dà. Eh, pensavo di avere la figura, ma... Mm, options. Eccolo qua. Allora, io ho qua un blocco note ho la tastiera video. Voglio scrivere ciao. Io sto premendo lo spazio. Vedete che la tastiera si evidenzia a blocchi. Premo lo spazio quando è evidenziato. Ah, l'ho perso, ho evidenziato il blocco che mi interessa. e nel blocco note sta comparendo la parola ciao io ho solo toccato lo spazio eh? l'ho toccato nel momento giusto quindi il software con un meccanismo di scanning di scansione mi evidenzia una ad una tutte le mie opzioni possibili e io devo semplicemente premere lo spazio, il bottone fare una pernacchia spostare la schiena fare l'occhiolino il gesto che voglio purché il mio computer sia configurato in quel modo da riconoscerlo quando la, eh, faccio quindi questo gesto o questa azione quando la scelta che mi interessa è evidenziata ovviamente eh, non lo facciamo una lettera per volta perché su una tastiera i tasti sono 105 potrebbe essere lento e allora si va a gruppi no? scansione per righe poi all'interno della riga dei blocchi all'interno del blocco della lettera quindi però con tre spazi, tre volte tocco il tasto riesco a, a, a trovare a, a, a inserire la, la lettera che voglio, il tasto che voglio l'invio, eccetera eccetera quindi te tecniche di questo genere no? si possono usare eh, vai via. questo lo puoi fare o su una tastiera software ma anche su una tastiera fisica lo puoi fare sul tuo tablet eccetera quindi con un un tasto solo, un solo grado di libertà, eh no, no, no, no, non ho fatto lo spazio per farti partire, eh, un solo grado di libertà, posso comandare qualche cosa avendo appunto la scansione. Cosa, cosa gioca a mio favore? Il tempo. Io il tasto, cioè le voci vanno avanti, hanno una sequenza temporale, per cui io posso solo dare un comando, un sì, ma a seconda del momento in cui do il sì, ha un significato diverso. Se invece avessi due tasti allora potrei avere una modalità di scansione diversa e chiaramente la tastiera video dovrà avere tutte le impostazioni per potermi far scegliere se ho possibilità di fare due tasti allora ne uso uno per andare avanti e l'altro per confermare così posso andare avanti veloce quanto voglio se so già che la mia scelta è più avanti e non devo aspettare il tempo della scansione tempo che ovviamente dovrà essere personalizzabile c'è chi ce l'ha più veloce c'è chi ce l'ha più lento secondo le sue capacità Oppure se avessi 3 gradi di libertà posso fare avanti e indietro con ferma, quindi posso anche cancellare l'ultima scelta. Oppure da 4 gradi di libertà in su ho già i 4 movimenti, alto, basso, sinistra, destra, quindi posso già fare tutti i movimenti che potrebbe fare un mouse, un joystick. C'è una gradualità, io non sono mai a piedi, anche nel caso più sfortunato riesco a fare qualcosa. Più ho capacità o più riesco a sfruttare capacità, ovviamente più sarà comodo, più riuscirò ad andare veloce. Um, e questo concetto non si ferma alle tastiere alfabetiche no? perché magari io voglio avere una tastiera di simboli oppure voglio avere la tastiera chiamiamola tastiera in cui ci sia la mia musica preferita e allora voglio scegliere che cosa sentire o voglio avere la, chiamiamola la tastiera in cui ci sono i comandi della mia casa accendi la luce, spegni la luce, apri la, la finestra, chiudi la finestra e anche qui ci sono dei programmi apposta che ti permettono di comporre le tue griglie mettendosi dentro ciò che vuoi e poi il programma ti dà il meccanismo di scansione per poter selezionare le, eh, le voci che ti interessano che può essere per scansione, può essere per touch può essere eh, per scansione con un tasto, con due no? personalizzabile in tutti i modi che volete e quindi questa scansione ci permette di usare la variabile tempo per compensare una variabile motoria che invece ci viene a mancare. E poi sopra questo eh, abbiamo degli ausili che in qualche modo ha hardware. Mentre dallo scansione è semplicemente un artificio software, che si può poi combinare con gli altri: eh, tastiere hardware di vari tipi. Ad esempio, questa tastiera qua, queste due si somigliano: in realtà, solo perché sono affiancate nella foto, quella di sopra è larga 4 cm o 5, una cosa piccolina fatta per persone che hanno magari una buona modalità di, di un dito solo, e allora con quel dito riescono ad aggiungere tutti i tasti. Quest'altra invece è una tastiera ingrandita, semplificata, con meno tasti e di dimensione maggiore del normale. Il singolo tasto è 2x2 cm circa, immaginate quanto è grande. E dai, lo spazio. E di tastiere facilitate ci sono di ogni foggia, di ogni tipo, perché questi colori qua, separano le vocali dalle consonanti, quindi rendono anche più facile l'identificazione delle lettere. Questo è un layout non standard, alfabetico, ABCDE anziché Q, w, R, T, Y. Eh, però le abbiamo di tutti i tipi. No? Eh, ci sono scudi copre-tastiere, quindi semplicemente dei plexiglass che metti sopra la tastiera e che ti obbligano a infilare il dito dentro per premere il tasto e quindi ti impediscono di premere due tasti contemporaneamente puoi appoggiarti i polsi sulla tastiera, senza, sullo scudo, copri tastiera, senza premere tasti. E quindi ti permette di appoggiarti, mentre poi col dito fai l'azione. E quindi se, non, se hai difficoltà, diciamo così, nella parte dell'avambraccio, eh, puoi fare movimento col polso e con le dita. Cioè, eh. e questa è una tastiera a membrana, quindi sfioramento anziché a pressione. È chiaro poi dipende da quali sono le, le esigenze della persona. Questa è una tastiera minuscola, come quella di prima tastiere emula mouse che hanno solo le frecce la tastierino che ha solamente le frecce più alcuni comandi per fare il click il doppio click lo sposta eccetera perché appunto la presa del mouse lo spostamento del mouse potrebbe essere complesso e allora invece la pressione dei tasti questo poi dipende dalla persona c'è una persona il touchpad che tutti usiamo sul portatile io no perché sono ancora, ancora col mouse, non riesco a usare il touchpad eh, attraverso cui si può anche lì emulare lo spostamento del mouse con uno sfioramento senza poi sui click si impazzisce eh, questo è un altro emulatore di mouse più semplificato cioè, se andate a cercare sui cataloghi di ausili veramente trovate la qualunque, c'è cioè qualunque soluzione e poi c'è tutto il mondo del touch permettetemi questa foto vintage ma noi ovviamente sappiamo che il mondo del touch è molto più rappresentato oggi dai tablet e dagli smartphone Attraverso i quali appunto si possono fare tutte queste cose, mouse di tipo diverso. Ad esempio, le tread sono il tipico mouse rovesciato. Nel mouse, normalmente, lui si muove su una superficie fissa. Mentre la treadball è una pallina, il mouse rimane fermo, la treadball rimane ferma e io spostando la mano sopra la pallina faccio scorrere la pallina nelle varie direzioni. Spostando il puntatore così, no? quindi in molti casi è più utile eh, usare un ausilio di questo genere piuttosto che un mouse. Questo è bellissimo, un finger mouse. Si, si infila come un anello no? e poi hai eh, qua sopra una rotellina che ti permette di spostare il cursore e due pulsanti per il clic destro e il clic sinistro, con due dita lo comandi. e eh, dipende no, dalle persone. Questo qua è un mini joystick. Un joystickino lungo un centimetro e mezzo che puoi comandare, secondo i casi, col mento, con la lingua, con un dito. Quindi questo è per, eh, per se comandare con i piedi, con i pedali. Nel motore di mouse qui mi sposto avanti e indietro come se fosse un joystick e qui ho i click E soluzioni, poi c'è tutto il mondo dei joystick che ben conosciamo nel mondo dei videogame, ma possono essere usati tranquillamente per emulare il mouse oppure della, la tastiera. Cioè l'imbarazzo della scelta. Ci sono delle cosiddette switch box che sono in grado di emulare qualunque funzione di tastiera o di mouse collegandogli un qualunque tipo di sensore. Qui ci hanno messo dei tastoni molto grandi che magari poi sono fissati, magari in una certa posizione della carrozzina che corrisponde a una parte del corpo che la persona riesce a a comandare facilmente, e anche di questi ce n'è di ogni tipo, no? quelli col pupazzetto da, da, da stiracchiare, che vanno bene per i bambini, la cosa di, di gel morbido, di stoffa, eh, bottone piccolo, bottone grande, di nuovo anche qua, se in nel negozio di ausili, trovate tutte le comunità, alla fine hanno tutti la stessa funzione, schiacciare un tasto, ma questa funzione si avvicina il più possibile a quelle che sono le capacità, le abilità, no? della persona questi sono quei pedali e, e poi non è detto che premere un tasto significhi premere no? premere un tasto potrebbe voler dire inclinare ruotare cioè a seconda del gesto di tirare no? schiacciare per noi è spingere ma non è detto che quell'azione del dare il comando debba essere per forza data spingendo, può essere data Tirando. o questo qua è un disco che viene ruotato girato così oppure il disco orizzontale che viene fatto girare oppure questo è semplicemente un sensore come l'accelerometro del telefono no? che ti accoglie se si gira ecco però è un sensore messo qua in una benda per cui se la persona semplicemente inclina la testa dal comando senza dover premere nulla semplicemente con l'inclinazione no? misura la, la, la, il vettore della forza di gravità la direzione del vettore gravità quindi questi sono sensori di pressione, quindi le pipette che quando le schiacci dal comando, no? le prendi in mano, le, le spremi come fosse il dentifricio. Questo è un altro tasto che è basato sulla flessione del dito, quindi questo movimento, no? e, di nuoce, di tutto. Questo addirittura è un sensore di movimento, davanti c'è un piccolo sensore di, di distanza come sono quelli degli, degli antifurti, eh, che vedono se c'è un oggetto davanti per cui semplicemente mettendo la mano davanti o spostandola in un verso o nell'altro si danno un comando semplicemente senza neanche sfiorarlo no? eh, vabbè, questo è un, è un kit di esempio di valutazione per cui eh, chi vuole quando incontri una persona disabile magari ti porti dietro una valigetta di questo genere dove c'è un po' di tutto e gli fai provare soluzioni diverse per capire qual è quella più adatta a lui Beh, altre, altri sensori, ad esempio il mouse con la bocca, quindi le labbra, persone tipicamente no, magari che hanno un problema di, di eh, paralisi dovuta a un incidente spinale, eh, sono paralizzati dal collo in giù, però magari la bocca riescono a usarlo. Allora la bocca è un ottimo comando per joystick. Su, giù, sinistra, destra, soffio e aspiro. No? Sono gli altri comandi che posso dare con questi piccoli sensori che possono essere utilizzati. Quindi, eh, sono, di nuovo, sono elementi, elementi che poi vanno combinati con, che so, magari con un emulatore di, di, di mouse e un emulatore di tastiera per poi poter scrivere, per poi poter leggere, per poi poter navigare su web eh, o altro. E poi ci sono le cose un pochino più evolute. Eh, ad esempio, questo è un esempio di un head mouse. Cioè un emulatore di mouse basato su una telecamera che ti inquadra, poi a quel link lì li potete vedere un filmato, ehm, che ti inquadra e a seconda di come tu sposti la testa, sinistra, destra, altro, basso, fai la funzione del joystick, quindi vai, sposti il cursore a destra, sinistra, in altro e in basso. Quindi se hai il controllo del capo è molto facile. Quindi immaginate avere l'emulatore di mouse di prima, dove vedete sposto il mouse e aspetto in un certo punto, ma non comandato con la mano, semplicemente comandato con la testa quindi non ti devi muovere, non, magari non ti puoi muovere, non puoi impugnare un mouse, ma lo emuli attraverso un, un head mouse. Oppure un eye tracker, un eye tracker è un dispositivo che va a vedere, inquadrando la mia pupilla, capisce dove sto guardando sullo schermo. Quindi il metodo di Stephen Hawking. giusto? Esatto, quello che usava Hawking in cui aveva di fronte a sé uno schermo e con lo sguardo, a seconda del punto in cui la pupilla guardava, evidenziava, un, diciamo così, portava come, banalmente come portare il mouse in quel punto. Quindi tu riesci a comandare il mouse usando semplicemente gli occhi. Usare gli occhi, gli occhi ovviamente sono un canale di input, lo usi in questo modo in canale, come canale di output, come intenzionale. Adesso all'inizio è un po' difficile da usare perché noi siamo abituati eh, che gli occhi si muovono in, in modo autonomo. No? seguendo il nostro interesse, mentre noi dobbiamo imparare a comandare gli occhi in modo intenzionale. Adesso voglio guardare lì e star fermo lì, no? che non è facile. Però una volta abituati a questo, eh, eh, se provate un eye tracker è impressionante, perché vi sembra quasi vi sembra di comandarlo col pensiero, perché siete lì immobili, semplicemente guardando una cosa la fate capitare. No? È abbastanza, eh, eh, sono prodotti ovviamente complessi, perché dal punto di vista ottico devono essere molto precisi, perché immaginate di inquadrare una pupilla... Cioè, se fate una foto la pupilla è piccolissima e voi dovete capire dove sta guardando in uno schermo che è di fronte che magari ha cioè, 2000 pixel, quindi dovete avere una risoluzione molto buona. Però attraverso questo si riescono a recuperare anche i casi diciamo, così più, più difficili in un certo senso. E poi c'è tutto il mondo del controllo vocale, che appunto sta prendendo per la perla maggiore sia con gli smartphone che con i vari Alexa, i vari gadget che ci mettiamo in casa eh, che è un altro canale aggiuntivo adesso stanno cominciando a uscire i prodotti di controllo vocale per l'auto perché ovviamente quando ti stai guidando hai le mani occupate e in teoria dovresti guardare la strada quindi avere i bei tablet i grandi schermi nella macchina a me fanno paura perché poi è una fonte di distrazione mentre invece l'interfaccia vocale in auto è esattamente il caso in cui tu non puoi usare le mani non puoi usare gli occhi allora che canale ti rimane? la voce, l'udito no? e, e quindi ci sono mercati paralleli diversi che poi Diciamo così, co insistono sullo stesso tipo di soluzioni tecniche. Dimmi. Scusi, però l'utilizzatore il la volante l'auto te distogli l'attenzione per pensare a quello che devi dire. Quindi è come se te usassi un telefono allo stesso tempo. Eh, allora, cosa dire. Certo. Ci sono due problemi. Un problema è quello dell'attenzione e l'altro è quello del, ehm, della, delle mani libere. È vero che noi siamo più capaci a parlare mentre facciamo altre cose, perché altrimenti sarebbe vietato anche parlare con chi è seduto a fianco in macchina, no? perché distogli l'attenzione dalla strada. È, è vero, è vero. Quanti incidenti sono stati causati dalle litigate in macchina? No? Eh, per forza. No? Però è sempre meno, però in ogni caso tu il controllo fisico del mezzo continui ad averlo. No? Si abbassa il livello di attenzione, ma eh, magari... Eh, è sempre, il problema del telefono non è solo quello dell'attenzione, ma è anche quello del fatto che tu comunque la mano ce l'hai occupata, l'hai impegnata. Eh, e poi parlando con una persona al telefono devi impegnare molta più, molta più concentrazione per riuscire a seguire la conversazione perché non hai tutti i canali di comunicazione paralleli, eh, eh, che ne so, mh, fisici, visivi, che hai sulla persona a fianco a te. Quindi è più difficile capire cercare di. No? E, e, usi una percentuale, di, una percentuale di cervello maggiore quando parli al telefono che non quando parli a una persona di fronte a te. Eh, Però con un'auto non fai una conversazione articolata, no? dai un comando. Non lo so, non lo so. Okay. Ovviamente stanno migliorando, e più migliorano più sono semplici da usare e cognitivamente meno, richiedono meno sforzo. Secondo me sono comunque un passo intermedio, perché il fatto che un assistente vocale voglia mandarti un messaggio testuale, per me è assurdo. Fammi mandare un messaggio vocale, no? No, perché lui è basato sul riconoscimento del testo, per come ha fatto dentro, no? E invece non è abbastanza integrato con Telegram e Whatsapp per poter attivare la funzionalità di, di, di messaggi vocali. Ci, ci si arriverà, cioè sono gradi. Questi sono i primi passi in questo dominio in cui si usano le tecnologie vocali in modo mainstream. Io qua ho finito essenzialmente il tempo, ma anche diciamo così, gli argomenti che volevo toccare. Quindi spero di avervi dato un po' di una panoramica. Mi spiace se ho messo tanti spunti tante idee nello stesso, nello stesso tempo, ma ci servono come base per avere un'idea di come una persona con disabilità può usare un PC o può usare degli oggetti smart e sui quali poi costruiremo un percorso di comunicazione la volta prossima che sarà subito dopo le vacanze di Pasqua. Okay. Se avete altre domande e curiosità io volentieri sono qua.